Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare della tragedia di indicatore perché purtroppo non ce l'ha fatta anche la moglie del 56enne già deceduto, ieri Giovanna Gianna Mori eh, appunto, è deceduta nelle scorse ore, resta grave il figlio di 25 anni.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 Ancora furti in abitazione l'ultimo lunedì sera nella zona di Campoluci, alle porte di Arezzo, una frazione appunto della città che già in passato aveva vissuto l'incubo dei furti. In questo caso sono intervenute le squadre delle, della Volante della Questura di Arezzo, guidate dal dirigente Torina. Pilar e sono intervenuti per un furto chiamati proprio dai residenti che avevano notato alcuni movimenti attorno alla loro abitazione. Una volta giunti sul posto gli agenti si sono accorti che i malviventi si erano appunto introdotti all'interno dell'abitazione forzando la finestra di un bagno, poi però erano riusciti appunto a guadagnare la fuga. E adesso invece parliamo di una operazione della Guardia di Finanza, vendono cosmetici tossici e potenzialmente cancerogeni, un maxi sequestro appunto della Guardia di Finanza partito da un negozio di Montevarchi.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 anche .la denuncia nei confronti dell'amministratore di una società per la violazione della specifica normativa in materia di sicurezza prodotti. Hanno preso il via i lavori al Capannone di via Poggi Lupi, confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Terranuova Bracciolini. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di un quadro economico pari a mila euro interamente finanziati con risorse della regione toscana a fronte di un finanziamento totale di 710 euro, che include anche le villette eh, sottratte appunto, anche queste alla criminalità organizzata. Si tratta di un progetto, ha detto il sindaco Sergio Chienni, che mira a creare uno spazio polivalente per la rimessa dei mezzi comunali, della protezione civile e per il deposito di strumentazione comunale per accogliere l'archivio degli uffici tecnici del comune. Un focus di intesa a San Paolo sulla distrettora Fuaretino, un'eccellenza italiana, è stato definito intanto proprio da Confindustria, arrivano eh, i dati del settore che tiene nonostante il prezzo dell'oro sia in continua oscillazione.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 sono appunto destinati completamente alle tasse. Il socio silente delle aziende aretine come quelle italiane più in generale è la pubblica amministrazione a livello Locale il 50,2% del reddito di impresa viene assorbito dalla tassazione. A rivelarlo sono le cifre del rapporto 2023 dell'osservatorio permanente di CNA che all'indomani del periodo pandemico ha condotto una curata ricerca sulla tassazione delle piccole e medie imprese comparando 114 euro Capoluoghi italiani Arezzo nella classifica nazionale si colloca comunque nella top 10 dai più virtuosi come dicevamo eh, poco più del 50% ma sempre insomma una cifra davvero molto molto importante che come dicevamo se ne va in tasse. Ancora economia con il prossimo servizio con i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Arezzo.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 Mezzato la previsione diciamo, per quanto riguarda eh, l'andamento la, dei consumi. Giornalismo e democrazia, questo l'argomento dell'incontro di educazione civica voluto dall'associazione Intratevere Tarno e tenuto da vari personaggi del mondo della politica, del giornalismo e comunque della società civile nelle scuole superiori della provincia di Arezzo. Il relatore di questo incontro era il collega Ivo Brocchi. Di nuovo un'altra lezione e relazione di ed educazione civica in una scuola di San Giovanni Valdarno, tenuta da un volto noto a tutti, ad Arezzo e Zone Limitrofe, che è l'amico Ivo Brocchi. È l'associazione Tratevere Arno, di cui sono il presidente, che organizza una lezione di educazione civica, in collaborazione ovviamente col provveditorato agli studi, col dirigente scolastico provinciale, in tutte le scuole superiori della provincia di Arezzo e questo ancora una volta ci ha dato la possibilità e la soddisfazione di far parlare un amico e un grande giornalista, Ivo Brocchi. Informazione e democrazia è un tema sempre attuale, il piacere di poterne parlarvi con eh, così tanti studenti, tutti ragazzi di 17-18 anni, quindi cittadini ormai formati per spiegare quali sono eh, le regole del gioco le regole del gioco che sono molto delicate abbiamo in un paese come il nostro il potere legislativo, quello esecutivo e la, il potere giudiziario ebbene c'è il cosiddetto quarto potere che è l'informazione se l'informazione funziona, è libera riesce a trovare e verificare le notizie, le può offrire ai cittadini perché loro stessi diventino consapevoli eh, della realtà dei fatti, un paese funziona se non è così non funziona un esempio per tutti, nelle dittature l'informazione non è libera in Italia l'informazione è libera con tutti i suoi difetti e tutte le correzioni di cui avrebbe bisogno però per ora il tempo è ancora buono, c'è nuvolo nel cielo ma il tempo è ancora buono, nel senso che l'informazione c'è, possono parlare tutti, e non è entrato nessun diritto di censura, niente, quindi non stiamo messi proprio male male male. Il piacere è sentire giovani di 17-18 anni che sono interessati a questo argomento perché è chiaro, se non ti informi poi gestisci male anche il tuo futuro. E allora non perdete all'interno della nostra programmazione appunto tutta la conferenza di Ivo Brocchi che come dicevamo è stata sul giornalismo e democrazia e ha appunto parlato ai ragazzi. Siamo adesso invece alla pagina della cultura e al MUMEC, al Museo dei mezzi di comunicazione, l'antenato del Jubox.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 L'antelite, una del jukebox, è questo. Musica e solidarietà per una cena spettacolo in favore del Calcit.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 c'è uno spettacolo, saranno presenti delle band aretine. Sì, naturalmente le band aretine. A parte questa volta abbiamo una band nuova, sono gli acustica. Lo voglio precisare che nell'acustica ci sarà un personaggio a livello insomma, nazionale perché è il bassista dei, dei Panda, un'orchestra che andava negli anni Ottanta alla grande. Comunque, con l'appello che voglio fare è di intervenire numerosi perché più incassiamo e più diamo al calcio, e quello è importante per noi.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 Addio a Pasquale Del Tongo, oggi i funerali nella chiesa di Spoiano, nel comune di Civitella in Valdichiana. Del Tongo aveva 83 anni, storico e imprenditore aretino, il cui nome per decenni è stato legato all'omonima azienda di Civitella in Valdichiana. Imprenditore, nome di spicco dello sport, per anni ha sponsorizzato i grandi nomi del ciclismo, come Giuseppe Saronni, presente ai funerali, e Franco Chioccioli. Ed infine parliamo di karting in piazza con questo servizio.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 È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.